La solenne responsabilità delle nostre case editrici, parte 2. Il grande conflitto che Satana provocò nelle corti celesti sarà presto, molto presto, concluso per sempre. Presto, tutti gli abitanti della Terra prenderanno posizione a favore o contro il governo di Dio. Ora, come mai in precedenza, Satana sta esercitando la sua potenza di seduzione per sviare le anime e distruggerle. Noi siamo invitati, perciò, a scuotere la gente perché si prepari per quello che sta per accadere. Noi dobbiamo avvertire coloro che si trovano sull'orlo del precipizio. Il popolo di Dio deve porre in azione ogni energia di cui dispone per combattere la falsità di Satana e per abbattere le sue fortezze. Ad ogni essere umano di questo nostro vasto mondo, disposto a prestare ascolto, noi dobbiamo rendere molto chiari i principi che sono in gioco in questo imminente conflitto, principi dei quali dipende il destino eterno delle anime. A tutti, vicini e lontani, deve essere rivolta la domanda. State seguendo il grande apostata nella sua disubbidienza alla legge di Dio? Oppure seguite il figliolo dell'Eterno il quale ha dichiarato «Io ho osservato i comandamenti del Padre mio». Questa è l'opera che sta dinanzi a noi. È per questo che sono state stabilite le nostre case editrici. Questo è il compito che Dio ha affidato alla stampa avventista.